<ride> dai, dai, muoviti! Se pure i sei andato. Noi siamo Dynamite Inks e Marco007. Mi, mi, mi, mi Marco 007. <ride> Ma ho messo un coso mentre mi stavo sedendo. <ride> Ok, uh, lui non ha visto il Pokémon Direct di Sirolo. Io l'ho visto invece. L'hai visto? No. Che ne pensi? Vabbè. io invece l'ho visto il Pokémon Direct e mi è piaciuto. Perché mi piacciono i nuovi Pokémon, sono troppo carini. E Dynamite, <ride> oh, sì, vabbè, è la funzione Dynamite, Max. Sì, vabbè, c'è la funzione Dynamax che probabilmente noi. Che mi sa che si può fare anche in due giocatori. Cioè non ho spiegato bene se, se bastano due o per forza quattro, no, c'è cioè stupido qui mandarmi, i sentire. leggendari sono piuttosto belli anche se un po' banali visto che era ovvio che fossero un lupi uno con la spada e l'altro con lo scudo. Anche che se... bello! Abbiamo trovato delle elixir accanto a una tomba stiamo preparando uh, le tombe quello, quello che quello che uh, ha lo scudo, cioè c'ha cioè, tipo la testa a forma di scudo, ed wow. è stranissimo. Wow. Vabbè, insomma, il tizio di Mi, il boss di Mitopia, non una versione completa. Ci sta il boss di spalle e quello della dello sud. Devi legger. Eh là, che sorpresa, <ride> marco te lo senti. che ci fai qui? Devo vedere che. è successo qualcosa ai tuoi Pokémon? Ah. Ah, meno male che sono Mi ha fatto spaventare per un attimo! Bene, allora profittiamo! Fammi vedere quanto sono in salute! Combattiamo in un cimitero. In questa parte. Quanto sono in salute? Quanto sono in salute io? Vai, combattiamo in un cimitero. Tu si sente figo mentre noi abbiamo. noi possiamo barare Al reperto conto su di te. Sì, che.. In effetti lui è forte contro di me. Quindi è Sassata Frana. È vero, Sassata è forte contro me. sa fossa. No, no, vai dietro. non hai Vai dietro. Devo usare frala. Comunque sia, sì, stavo dicendo. Ah sì. Noi combattiamo in un cimitero come a dire. Che ce ne frega! Intanto già che siamo qua, combattiamo qua, così. Sì, così seppelliamo altri Pokémon. Così li seppelliamo direttamente. <ride> È acido come giusto che sia per fare acido il lavoro fretta. in fretta. <ride> per diciamo fare Turbosabia il lavoro in fretta. Lo sabbia a te, ok. Io ho il 90% di possibilità di non fallire. Cioè 10% devi fallire. Ok, ora muore. Perfetto. Questa l'avrei tagliato ovviamente. Io sono un po' raffreddato. Ah si? E perché? no Perché non parliamo? Ah, è perché c'è stupido. È un boss, il b-boss. Ah, stupido, un boss. Il boss delle dei Ah si? E invece faccio lente di ingrandimento. Va bene? Mmm mmm mmm <laughs> Wow, that's super effective And now he's even weakened Weekend No weekend indebolito You idiot Learn no, English! Non ah. tocco E su so, a me non ha, a me non ha fatto niente. Ehm uh, uh. FIRE! Wow that's super E di che altro parlare Lo so. uh, Nel direct Allora abbiamo, abbiamo Tutti l'hanno visto il direct Tra le te Vabbè a me non interessa Solo io so. ho visto il direct Sì Comunque sì. sia uh, Oggi dobbiamo fare tanti video sì. tutti i, i video di, delle prossime due settimane saranno fatti oggi e chi te l'ha detto probabilmente qualcuno un raiku sì. ti ricorda niente il raiku raiku no raiku ti ricorda niente pichu no pichu grande no. Pichu la, daire, la Daire. stupido ah si sì l'unica parte che ha visto ah, sì, eh, sì, non si so, eh, ci sotto fare eh, facciamo eh, prendere eh, a me tutti i danni la, vero Mar la parte del eh, dilama vero marco facciamo sì. prendere un po' di danni a me tanto sono un tank io è vero usa fossa vedi ora amore eh, assai devo dire <ride> assai <ride> comunque questa parte quando blu parlava con voi diceva Barowak però al posto della K diceva la It's barowats <ride> E allora i suoi pokemon sono davvero in forma anche troppo a caso nel senso che ce li vuole uccidere ok? Ma oh no la nostra lotta ha spaventato cubone lo abbiamo fatto scappare quale cubone? <ride> siamo sì, teschi usato vai vai vai tu a vai, vai. vai. L'ho appena detto, hai presente il Ah. Sembra che se si cerca qualcosa che si sia rifugiato su uno dei piani superiori Upsi dupsi Ciao Uh, Ivi. Cosa c'hai, Ivi? Sono felice che siamo un cimitero. Eh, salire l'aria aria Non dovresti, eh, siamo dove muoiono tutti i Pokémon. Ecco, bravo ciao Ah, e eh, dai, però io voglio vole... Basta. Io voglio la musica originale di Giavandone. A me piace di ven... più quella originale. Io, io voglio quella originale che fa bene... Uh, siamo in... pronti? S uh, diciamo... Siamo che pronti. Voglio sì. prendere... una no, no. no. Non lo fare. Non lo fare. Non lo curare il che non si possa. Devi prendere i video al primo posto. Prendi uh, lo vi con il suo porto i video metto tolto no devi prendere ibi <ride> io ti ho. vorrei, vorrei te... Te... tanto sapere no. per... perché. vorrei tanto sapere perché hanno scelto proprio una tipona come me per gestire la torre po po po po po po vuoi che con me va bene ma te te ne avviso che fa fa fa <ride> All, lol. Jesus, allol allol <ride> allol alla diavolo no Notiamo. non ho mai detto quello allolla basta parte la sfida non è a Oco la Oco ok devi... ho fatto perché bene mi... scusa perché mi devi copiare io la ti sposto io ti sposto la telecamera perché mi devi copiare eh Uh, bolla. Vediamo bolla, bolla bolla idrovampata, bolla, bolla, bolla, bolla, bolla, bolla. Fire! wow, that's super effective Fire! one Wash wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, mostro wow, wow, wow, wow, wow, wow, ma tu non mi ascolta e' spesa del 32 scusate il taglio improvviso senza l'audio solo che entrano in camera e marco non chiude la porta chiave brrr la tua forza mi dai bridi mi con mi ha aiutato a calmarmi un po perfetto. Intanto prima. balbetta più di prima, 5 eh. caramelle Ivy. 5 caramelle Ivy. Sì. Grazie, ma... Non Marco. Mi interessa. A te non interessa, ma bisogna far leggere. Quindi ora inizio a spammare questa. No. Sì. lo <ride> voglio far vedere la caramella Ivy. Allora. A chi? ha Ivy ovviamente. No, la devi dare al mio Pokémon. Non posso dargliela. Mi interessa. Ma mi, mi piace. La devi fare. Devi ecco. farlo wow oh, superiore c'è ancora un'altra no le ho finite con quell'attimo lol ho visto Perché il mio pokemon il mio pokemon è sempre il top per quando l'abbiamo trovato comunque bello bello bello bello bello bello e andiamoci via. Sono arrivato per me. Ehi. Hey. Ah, pensavo di essere io quello. Cubone, cubone, dove sei? Cubone. Uccidendo dove si sera cacciato. Uh. E quello cos'è? non è un Hunter. Mamma mia, mamma mia, Oh no, è un fan! Aiuto! Un fan! Aiuto! Via! Pazzini, via! Nope. Buongiorno, Leia Cubon! No, Cubon! La la la la la la! Cucu! Cucu! Ma perché devi leggere mentre leggo io? Ci siamo accorgati... Quella, pure sbagliato! Ci siamo accordati che... Se ne va tutto moglio! muoio No, muoio. Ma Gioio guarda lì c'è anche una suona. Ah, vuoi spaventato, vero? Sì! E anche perché non gli ho dato le coccole prima! O oh. oh, sta zitto, Ivi! Prima vuoi le coccole poi ti sei triste. Perché tu non lo sai coccolare? Ecco, vedi? Di quanto è bravo! E hey boi! E hey boi! Io sto vibrando, tipo. Ok, via. E poi! E poi! Affettiamo questa tizia. È una suora. Papai! Che cosa stai facendo? Voglio tagliare questa tizia a fette. Fende. Qui non si può usare... Ah, e mi sta così nambo. ambo. Allora. Wow, uh. Legge. Sì, ci siamo accordati che gli audio li leggo io. Flavia. <ride> è tipo impazzita. Cosa cazzo è? è? una medium. Che può parlare con gli spiriti. Che significa? Eh, una medium. È una media. Cioè, non lo so. Breccia non si può usare, quindi si uso. so... Borso. Si può usare no, breccia. No, non funziona. Sì, non si può usare. Fun acido funziona. Acido sì. funziona. E mi sa che pure è super efficace. L'acido sui cioè fantasmi funziona bene. Mm. Eh, eh, non, non, non, è non è molto è efficace, è fortissimo. Trarmi. Ah, ti ha shottato. Ah, io usa morso e lo shotto io. Giustamente non puoi picchare, però li puoi mordere. Eh sì, lo so. Però è. è, è basta buia buio, quindi posso usarli contro.. I tizi. Ah, sono salva. Ciao. Dove si è buggato il fantasma? La, il, fantasma? il fantasma, guarda, sta lì. Quindi Come comunque. Catturane uno. uno. Non posso catturarli. Perché? Se li tocco mi portano al primo piano. Ma fa niente, vai. Vuol vedere l'animazione. Dopo. Chi chi chi. Ga. Sì. Ga. Ga. Vai. Forza. Ok, eccoci. <coughs> Eucci,ucci, corri, corre. Super porzione. Ora vai sotto alla sua ora di sotto. Però aspetta, prima la voglio bloccare. Ora vai lontanissimo, io la io resto lì. Uh, tasca di di pozione. Davvero? Davvero? Cura anche a me. Ancora. Ancora. No, basta. E no, poi no, a Riperto. No, no. Però non tanto. 80? 80? Cura totale al ripeto. No, scherzo, devo <coughs> a fatto. Vai, vai. Vai più lontano che puoi. Più lontano no, devi andare. Aiuto Vieni meglio salvami Guardi il spirito ah, maligno ah, Sta parlando con <ride> ah. te Che non la fai passare Allora dice guardi lo spirito oh, maligno <Age> Ho capito però non urlare Ok eccoci Spiriti maligni uh, Ho deciso di rinunare Warthorps Che per ora diventerà il mio pokemon temporaneo Perché è forte contro i Pokémon che stanno qui mi Prego Odiatelo anche voi nei commenti, per piacere. Diteli quanto sta Scrivete facendo. Vivete cose brutte coltri me. Diteli, diteli pure voi quanto sta sbagliando a fare queste cose. Invece di fare come main.. Uh, Eevee. Che è il Pokémon più forte che c'è. E che contento. troverà. No. E che troverà. Per ora uso lui, perché è buono. Uh, un altro piano Foglia di fuga. La potremmo usare qua. Sì, vabbè, abbiamo fossa che la fu vabbè, di fuga. è. Vabbè, non si preoccupare, li blocco io gli spiriti. Okay. <ride> Sta volando. Guarda. Cioè lo spirito. È tutti gli spiti ora. Intendo che è altissimo. Uh uh, uh beccato. Perché l'ho fatto saltare mentre inizia la cazzo, quindi vedi, è <coughs> altissimo. Bello. <coughs> La baba di Ash è diventata così Forse tagliamo Non è forse, è sicuro Forse c'è. sicuro No, tu Cosa, non Mi tu? Mi aspettavo qualche no. altra cosa, ok? <ride> e... Ma è... Sei quella beve del tizio che piange? No Ah, okay, Cos'è? Sto ritiraggio sei stordito. Ah, Forse non attacchi. Sì, sei stordito, ti attacchi da solo. Sì. Uh, oh, che okay, questa non è tagliata. Forse. No, questa è sicuro che non è tagliata. Soprattutto, ora, soprattutto ora che ha detto quello che ha detto. Perché? Vuoi cioè, che, che ho detto la, la bestemmia? Non no, ho sbagliato molto. Balla con ah, Perché? Perché è sbagliato sbagliato mossa. Tu sei affatto efficace contro, sì. Non mi interessa, tanto sta a parte e poi durerà pochissimo. Tu continui a colpirti da solo. Non lo vedere perché non è tagliata. Castli, castli, castli, castli, no, no, no, Basta, Marco! Diego, io che ti ho detto censuro tutto non mi vorrei mai ascoltare Perché Hunter Perché, perché io gli dico una poi... cosa secondo voi dai come Twitter Perché secondo voi io gli dico una cosa e lui non mi ascolta io gli ho detto che io non era tagliato ma che ne sapevi tu? Come facevi a saperlo? Io so. Tutto. Solo una... Ma perché continui a usare le mosse non efficaci? Perché sono le uniche mosse che ho. E' vero. Fire! Cioè poti sa neanche funziona contro lo spettro. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, sì. ti provo. Sei ti provo. Ti praga. Uh. Un dolore per l'ascoltatura che in effetti tutti gli HP che ho perso sono per l'ascoltatura, un'altra cosa. Uh, uso bolla. Voglio provare a usare prostata. Mm. Eh, Sbigo, stacco. Cos'era? Fire! Yeee, yeah, non è molto ubicato. Volevo dire solo, dai dai dai. Oh, no. Yeee. Yeah. Yeah, yeah. Eviva! Oh, ok, ora taglieremo tipo tutto. Ehi, hey, cosa? Chi? Eh? Cosa? E eh, eh. chi cosa? A allora, me l'ha bussato. Ma dai! Ok, eccoci, li blocco io, non ti preoccupare. Ok, ah è vero, abbiamo tagliato. Il blocco io, non ti preoccupare, vai. <ride> Già è un fantasma in testa. Yeah. Te le porto. Sì, era allora, Porto. Ok, oh, ora quindi che dobbiamo fare? Portabd. Teleporto. Insegnala a me, insegnala a me, insegnala a me. Ora chi? Insegnala a me, insegnala a me. No, la sud... Faccio sostituire da poco nella squadra, sicuro? No. Appunto, via. <ride> Perché vedi? Ah, beh. Cosa so, c'è da ridere? Non lo so. Mi fa ridere quel fantasma che si è baggato nella tomba. Alleluia, di nuovo la Medium che mi salva. Chi è la Medium? Questa! Non è vero, vai, inizia la. Lo spettro Qua... lo hai, tanto okay, che sono lo spettro mia... davanti a te. Dovremmo alzare il volume della Switch, è troppo basso. Ok, eccoci. Ok, dopo essere intrappolati dai fantasmi, eh, direi vai. che qui possiamo chiudere il video e magari la prossima volta non ci saranno questi fantasmi. Vediamo il video un po' prima del solito, 5 minuti. Perché, perché, perché ne perché abbiamo... Perché un casino. Sto parlando di io, lo interrompe. Sitto. Ottima educazione Marco, eh, mi raccomando. Sempre così. Ci vediamo alla prossima, quindi ciao. Copiate il vostro ID. No, tu. A cosa serve l'ID? A ah, niente. Ok, ciao.